Ciao a tutti, con il video di oggi inauguriamo il nostro canale YouTube nel quale mostreremo brevi tutorial su come svolgere la manutenzione ordinaria sulle nostre moto una manutenzione semplice che può essere svolta da ognuno di noi a casa sempre con poca manualità oggi vi mostreremo come effettuare la pulizia del filtro dell'aria il filtro dell'aria è una componente fondamentale della nostra moto, deve essere sempre pulita e quindi la manutenzione, ossia la pulizia, deve essere svolta dopo ogni uscita con la nostra moto. I materiali di cui abbiamo bisogno sono dei guanti lattice, un liquido apposito che può essere sostituito anche con della semplice benzina o del kerosene, eh, decidete voi quale utilizzare, l'importante è che eh, svolga la sua funzione di sgrassatore. Ed infine eh, dell'acqua per poi risciacquare il filtro. Togliamo la sella, nelle onde appunto il filtro dell'aria si trova al di sotto della sella, A questo punto abbiamo la cassa filtro, togliamo il filtro, una volta rimosso il filtro potete vedere che appunto è gocciolante d'olio. A questo punto se dovete lavare la moto allora utilizzerete eh, un tappo apposito per poter lavare anche la cassa filtro e non far entrare l'acqua all'interno oppure eh, se non dovete lavare la moto consiglio di porre all'interno semplicemente della carta in modo che non entri, eh, non entri sporcizia ricordatevi poi di toglierla perché se no avrete problemi a far partire la moto ovviamente. Ok, a questo punto ci mettiamo i guanti Rimuoviamo il filtro dalla sua retina. Importante poi anche che la retina stessa sia ben pulita successivamente. E andiamo a sgrassare il filtro, ossia a togliere lo strato d'olio con il liquido apposito o appunto come ho detto prima in sostituzione la benzina o il cherosene. Lo immergiamo, ne bastano semplicemente due dita di prodotto o di benzina in modo che il filtro sia sommerso, come vedete l'olio tende ad andare via, Svolgiamo questa operazione un paio di volte in modo che possiamo avere il filtro privo di olio, appunto, per poi andarlo a lavare nell'acqua. Strizziamolo per bene, facciamo scendere tutto il liquido. A questo punto, il lavaggio con acqua lo facciamo attraverso due passaggi io almeno consiglio di farlo due passaggi il primo è appunto togliere per eliminare il liquido lo passiamo subito all'interno di un altro contenitore con dell'acqua come vedete appunto il filtro non ha più olio ed è andato anche a pulirsi dello strato superficiale di, di sporcizia che presentava. A questo punto consiglio un secondo lavaggio, eh, utilizzando del sapone o ancora meglio dello sgrassatore, in questo caso utilizzo dello sgrassatore del Chanteclair, semplicemente, e effettuiamo un, un risciacquo sotto l'acqua corrente. A questo punto il filtro è pulito, strizziamolo per bene, senza però ovviamente esagerare per non rovinarlo. Facciamo colare l'acqua, aspetteremo che il filtro sia asciutto, per poi, eh, il mio consiglio è prima di eh, rimontarlo, prima di odiarlo e rimontarlo, di, di passare eh, il filtro con una soffiata del, del compressore in modo da eliminare gli ultimi residui. A questo punto poi passeremo l'olio filtro, e infine lo monteremo come ho detto prima nella sua, eh, nella sua retina pulita e poi lo metteremo sulla nostra moto per questo primo tutorial è tutto se vi è piaciuto mettete un pollice in su se non vi è piaciuto invece mettete un pollice in giù ricordatevi di iscrivervi al canale e se invece avete bisogno di chiarimenti o di domande scrivete qua sotto grazie al prossimo